E ciao ragazzi, sono Dani26 e oggi siamo qui in questo nuovissimo video per mostrarvi la mia GoPro Presa, vabbè, è molto, diciamo così, in un modo molto buffo, diciamo così, se possiamo, se possiamo dire L'ho presa, cioè me l'hanno regalata, però l'ho trovata più che altro in cantina Ora si può capire che non è nuova perché c'è la micro USB Quindi cioè, adesso a proposito della nuova troccia Ho preso una luce nuova, quindi spero vi piaccia Che è questa qui dovrebbe inquadrare, diciamo così, illuminare questo allora, noi eh, praticamente voglio farvi vedere questa GoPro perché comunque è una GoPro perché comunque è simile alla GoPro perché c'è questa, questa cosa qui che c'è anche nella GoPro però non è una GoPro, ve lo dico quindi non, voi della GoPro non denunciatemi che ho comprato un, una roba fake è un, una roba simile alla GoPro allora, come possiamo vedere qui ci sono due led, uno, che, questo qui dovrebbe, o questo qui, comunque, uno dei due indica l'accensione lo stato, quindi accensione e spegnimento, così vuol dire che è spento, e l'altro dovrebbe indicare se è acceso o spento, questo qua piccolino è il video, è il monitor, questo qui è il tasto ok, quindi per registrare o fare foto, perché può anche fare foto, è 1080p, è della Apeman, Ape questo qui è per accenderlo e per cambiare modo, quindi per fare o foto o video, oppure andare nell'impostazione e vedere immagini qui sotto c'è uno sportellino, ma dopo lo vediamo qui c'è la porta micro usb e poi qui c'è la, la porta del, della micro sd quella per la memoria che adesso non abbiamo però ce ho ne ho messa una da 16 GB della samsung qui c'è la porta micro hdmi o micro display port penso che sia mini hdmi e qui sotto, come vi ho appena detto, c'è uno sportellino. Secondo voi cos'è? Vi do 5 secondi per pensarci. Allora, se, eh, vi dico, è uno sportellino apribile. Si apre con così un dentino. Ora lo apriamo e vediamo. Esce la batteria molto piccolina con questa linguettina. Allora noi la tiriamo via, è così molto piccola da 1050 mA da 3.885 W eh, poi non capisco mai com'è che vado a messa non c è, c è, mh, mh, perché non c'è un modo per metterlo ah qui ci sono i microfoni come potete vedere, non so se voi riuscite a vederli madonna mi sto accecando con tutte queste robe qui sbrillucce ah qui non vi ho fatto vedere, volume su volume giù mm? ha un microfono, sì e questa qui è la lente 1080p aspettate che la pulisco che ci avrà come minimo 6 kg di polvere sopra i tasti sono in gomma anche questa parte qui è tutta in gomma e questa qui mi sembra una plastica ah qui c'è anche il led quando, quando registra che lampeggia di rosso se mi ricordo bene ovviamente eh. ed è una vita che non la uso allora poi con, premiamo con il tasto power ok si è acceso il led qui sopra allora abbiamo tipo metà batteria e ehi hey, il primo gennaio 2016 per lui in mezzanotte 11 eh? qua dice che il microfono è attivo e l'HDR anche ah, probabilmente perché gli ho staccato la batteria mm, così come potete vedere se schiacciamo questo bottone qui mode qua siamo nella modalità video 1080p eh, full HD schiacciamo in full screen e qui fa vedere la foto che no, questo qui è per scattare le foto vedete qui c'è l'icona di lascia la l'icona mi sa del video se non sbaglio qua dice che non c'è nessuna immagine impostazioni qui possiamo cambiare un po' di cose e non è che c'è l'italiano perché sennò io ah vero si può disabilitare il microfono quindi per voi magari che fate dei time lap volevo farvi vedere che la lente fa effetto mm, mm, fa effetto che stonda tutto vedete mm? vi faccio vedere aspettate eh. dov'è il mio iphone qua ecco lo faccio passare davanti eh guardate è stortissimo ve lo posso dire è dritto eh guardate voi è dritto eh guardate vedete aspettate ve lo zoom Aspetta, siamo troppo vicini vedete che rende la cover che è questa qui dimensione, cos'è la dimensione? penso sia la risoluzione vedete, si sì, possiamo mettere in 720p 1920x1080 penso che questo schermo non sia 1920x1080 HDR, questo qui ovviamente è sempre attivo, mi raccomando cos'è l'HDR? praticamente il, eh, sono i colori che si vedono meglio in sostanza, moment direction e questo qui quello che ti zoom quando lo segui, me ne ricordo le impostazioni, ve lo posso dire. Le provate una a una: audio, questo qui ve l'ho appena fatto vedere, stampata, questo qui è quello per vedere la data sull'immagine, però non ha senso c'è l'ora e la data ma non ha senso cioè, magari per qualcuno può aver senso questo qui poi tu puoi scegliere la dimensione delle immagini mm, ce ne sono tante, io vi consiglio la più alta sempre aspettate, qualità, questa qua, vabbè, mm, scegliete voi la qualità se volete ovviamente fare eh, un video degli anni 90 mettete economia lì, nitidezza, qui mettiamo forte sempre qua sotto, cioè vabbè la lingua data e ora spegnimento automatico vabbè, sono tutte robe che capiamo cosa vuol dire cioè capiscono tutti cosa vuol dire segnale acustico, lo attiviamo perché mi piace fa un beep, modella tv questo qui è praticamente quando la colleghi al televisore screensaver, secondo me è da attivare questa roba qui dopo un minuto ok, l'avevo già attivato frequenza sempre a 60 Hz, scusate ragazzi però la mod non lo so, ah questo qui sarà tipo la non per il destra e la sinistra osd mode che evidenza il soggetto sulla griglia ecco versione, bella la versione, troppo bella secondo me questa qui è la cosa più importante per comprare questa telecamera quindi niente, da me la mia nuova luce mi piace la telecamera, si sì, molto bella devo dire, noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao